Posso dire che godo, posso dire che godo come un riccio? È appena finita Juventus Fiorentina 1-0. Oh no! Oh no, hanno annullato un gol alla Fiorentina all'ultimo minuto. No! Che sfiga! Non c'era mai successo a noi una roba del genere. E finalmente siamo riusciti a portare l'ennesima parete a casa con un muso. Ma è una goduria vincere contro la Viola così, è proprio una goduria vedere il che stacca di testa il pallone che entra e non entra di mezzo millimetro. Il calcio che finalmente ci ridà qualcosa indietro dopo tantissimo, tantissimo tempo. È una piccola goduria vedere festeggiare i gufi fiorentini, tutti gli anti-juventini in giro per l'Italia, in giro per il mondo e poi vedere l'arbitro che fa questo gesto e finalmente non lo fa contro di noi e alza il braccio e non per inneggiare a qualcosa di nostalgico ma per dire fuori gioco lago Duria lago Duria buona Juve buona Juve soliti problemi non chiudiamo mai le partite dobbiamo sempre arrivare in fondo con, con l'acqua alla gola partita che abbiamo giocato assolutamente in maniera equilibrata Ovviamente vedere De Sciglio sull'auto di destra per me ogni volta è un infarto, è un colpo al cuore, ma con un tridente che ha funzionato. Allegri non ci voleva tanto, ha funzionato perché gol annullato a Vlaovic. Bellissima azione, fuorigioco di Collo. Il Collo era in fuorigioco, ha fatto un grandissimo gol su una grandissima azione. Di Maria che pennella per Rabiot su un colpo di testa e il gol che decida questa partita e poi Chiesa. E come al solito, dispensa calcio. Bravissimo Locatelli. Non trovo, non trovo difetti in questa partita, se non deciglio, ma questo è un difetto non di questa partita, ma è un difetto in generale. Ma devo ammettere che sono estremamente soddisfatto di questo risultato e dovrebbero esserlo anche i ragazzi. Migliore in campo, Rabiot per distacco ancora un giocatore che quest'anno sta diventando fondamentale, giocatore assolutamente da rinnovare, giocatore che riesce a, a mettere insieme la fase offensiva e difensiva come pochissimi altri, è il giocatore che ci aspettavamo da quattro anni a questa parte. Finalmente ce lo stiamo godendo, speriamo non per gli ultimi mesi di campionato e speriamo di godercelo il più possibile. Giocatore veramente importante per questa Juventus. Il peggiore in campo... Eh, De sciglio. ma non per la prestazione che comunque non è stata, non è stata male, ma per il nome perché oggettivamente... No, dai. De Sciglio. Perché? Perché non azzecca un cross. Mi basta questo. Poteva fare molto meglio. Però in una Juventus anche rimaneggiata, in una Juventus diversa rispetto al solito, soprattutto con questo modo di fare molto più aggressivo, siamo riusciti a portare a casa un'ottima vittoria. Testa la prossima partita. Speriamo speriamo di non vedere in campo Paredes, né De Sciglio. Speriamo assolutamente di riuscire a essere ancora così cattivi, così aggressivi e soprattutto riuscire a portare a casa i tre punti che è la cosa fondamentale mi dispiace per gli amici fiorentini ma ehi, hey, il cetriolo oggi è rimbalzato nel culo diverso di una persona diversa e non è il mio, grazie a Dio ma per tutti gli amici fiorentini ci sarà la prossima partita, dai magari contro la Cremonese o contro altre formazioni non oggi a Torino, non si passa Juventus batte Fiorentina 1-0, lasciate like, lasciate un commento, ditemi i vostri migliori e peggiori in campo, noi ci vediamo al prossimo video, linea allo studio, linea ad Allegri, linea alla prossima partita, ciao belli!